Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e questo è un money glitch che è buono sia per Xbox One che per PS4 quello che avevo portato oggi pomeriggio funziona ancora ragazzi funziona per PS4, per gli utenti di PS4 e poi cercando in giro ho trovato una variante che era per Xbox One l'ho provata su, eh, su PS4 e funzionava ugualmente quindi... Eh... Questo è valido sia per Xbox One che per PS4 Allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un'auto da duplicare Auto da sacrificare, LGRH8 o E un amico che ci aiuta ragazzi A questo punto entriamo nella nostra base operativa con il nostro amico Saliamo nella vendor, e, e Entrambi ovviamente, noi e il nostro amico E premiamo freccia destra a questo punto cliccheremo per uscire dalla base operativa e immediatamente dovremo chiudere l'applicazione, ragazzi. Quindi andiamo, clicchiamo e chiudiamo l'applicazione. A questo punto, ragazzi, il il gioco comunque si sospenderà per noi, ovviamente, ma non per il nostro amico. Il nostro amico rimarrà con la schermata nera e dovrà semplicemente invitarci mentre che noi eh, riavviamo il gioco allora eh, ho controllato il video diciamo per Xbox One ed è identico a questo quindi gli utenti di Xbox One dovranno fare tutte queste procedure anche loro hanno modo per giocare insieme quindi dovranno fare tutte queste procedure e riusciranno a fare questo glitch quindi mentre noi staremo caricando il nostro amico ci rinviterà dal menu party nella sessione e rientreremo nella sessione una volta caricato il tutto quando arriveremo nella sessione come vedete a me è arrivato l'invito quando arriveremo nella sessione troveremo il nostro amico che è buggato nella vender e che ha schermata nera come nell'altro glitch dovremmo fare lo stesso procedimento però andrò a delencarlo intanto vado ad accettare l'invito quindi andiamo ad accettare l'invito e entriamo nella sessione. ci sta mettendo un pochino a caricarmi però va bene Quindi entriamo nella sessione e andremo subito ad ostare un'attività, subito, andremo ad ostare un'attività, andremo ad ostare una missione di Rockstar Io adesso qui per sfregio non ho sto un lavoro da titano ma vado a ostare la seconda ragazzi perché ho sto sempre quello E quando saremo nell'attività il nostro amico tramite parti dovrà unirsi a noi Ripeto, questo glitch funziona anche per quelli di Xbox One, va bene per PS4 e per Xbox One. Quindi a questo punto noi usciremo dall'attività, il nostro amico accetterà i messaggi e eh, ovviamente si troverà sbagliato. E quindi potremo fare il glitch, come vedete lo vedete off radar. E saremo pronti per fare il glitch ragazzi, è abbastanza semplice come glitch come ho già spiegato prima come vedete in, in radar non c'è il mio amico quindi usciamo fuori dalla base operativa chiamiamo un'auto che è quella che andremo a perdere quindi in questo caso un'auto o un faggio se siete motorcycle eh, farete molto più in fretta perché magari avete i faggi li chiamate col motorcycle club e ve li fate arrivare quindi a questo punto quando in mappa sarà arrivato il veicolo che lo vedete in mappa tornate nella base operativa e incominciate a fare il glitch ragazzi una volta nella base operativa salite sull'auto aspettate la persona che vi dà una mano e fate il glitch allora ragazzi eh, purtroppo se lo avessi trovato prima il, lo stesso glitch per Xbox One l'avrei fatti in un unico video però va bene tanto a me non è costato nulla a questo punto dite al vostro amico pre di premere triangolo e di tenerlo premuto e quando il vostro amico sarà starà salendo nell'auto ovviamente voi dovrete premere triangolo e scendere quindi a questo punto vedrete il vostro amico che passerà dalla parte della guida e l'unica cosa che vi resterà da fare è andare ad incastrare il veicolo dove ci sono diciamo quella sorta di, di cunicolo insomma no, non lo so chiamatelo come cazzo vuoi fare qui dove c'è sta rampa castrate la macchina e fate in modo di, di curare la, la cosa del teletrasporto in maniera tale che vi teletrasporti nell'auto quando avrete questa situazione di teletrasporto che state vedendo allora sarete pronti per poter fare il glitch ragazzi a questo punto vi dirigete verso il pallino giallo, vi mettete qui fate comparire la scritta in alto a sinistra e premete triangolo e x insieme ragazzi e poi vabbè quelli per xbox sapranno loro quali cazzo usano triangolo e x io xbox non ce l'ho quindi insomma fate voi una volta che sarete usciti ragazzi avrete l'auto automaticamente duplicata non serve la targa personalizzata per fare questo glitch perché la targa prenderà ehm, i numeri dell'auto dell che avevate fuori dell'auto del faggio che avevate fuori a questo punto chiamate il centro operativo una volta chiamato il centro operativo entrate nel centro operativo uscite fuori e andate a depositare l'auto in garage il glitch è semplicissimo è identico all'altro solo che c'è questa piccola variante per gli utenti di Xbox One e niente ragazzi penso di aver detto tutto il glitch finisce qui un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti